Alice in Borderland è davvero meglio di Squid Game? No, Alice in Borderland è la versione teen di Squid Game ed è composta al 90% da super cazzole. Ci sta a consigliare Squid Game a coloro a cui è piaciuto Alice in Borderland e viceversa, perché comunque entrambe le serie ruotano attorno a delle persone che partecipano a dei giochi mortali ma tenete presente che a livello psicologico e filosofico Squid Game è molto più interessante e matura ed è superiore anche per quanto riguarda la recitazione, l'organizzazione dei giochi, la caratterizzazione dei personaggi e la solidità della trama in generale. Infatti, ad uno Squid Game solido, concreto, realistico e maturo, Alice in Borderland risponde con una storia più allegorica, eccessiva pretenziosa e pretestuosa. Iniziamo parlando degli innegabili pregi di Alice in Borderland che stanno tutti nel lato tecnico della serie. La regia di Shinsuke Sato è ottima per lo standard televisivo a cui siamo abituati nelle serie tv. In particolar modo le scene d'azione sono adrenaliniche, pur con qualche svarione, e il connubio con la fotografia di Taro Kawazu crea delle scene evocative impressionanti e potenti. Anche la colonna sonora ad opera di Yutaka Yamada l'ho trovata molto buona. Peccato che questa impalcatura tecnica ottima superi di gran lunga il proprio contenuto. Ragioniamoci. Di cosa parla davvero Alice in Borderland? È una storia d'amore? Si tratta di sopravvivere a dei giochi mortali? O di salvare i propri amici? Forse capire cosa sia quel posto e come sono arrivati lì ma anche trovare chi sia dietro a tutto quanto, eppure anche capire qual è il significato della vita. Ma di tutte queste cose, quale ci ha davvero dato soddisfazione? E intendo una soddisfazione profonda, duratura, non il giocattolone che guardi, ti diverti per quei 40, 50, 60 minuti e poi ti dimentichi. Parliamo ora dei personaggi che ho trovato estremamente poco caratterizzati, sono tutti al massimo bidimensionali, ma la maggior parte sono monodimensionali. Infatti, molti di loro hanno un unico tratto caratteriale e si evolvono esclusivamente in quell'ambito. Per fare qualche esempio, abbiamo il protagonista, Arisu, che da apatico e chiuso alla vita diventa più aperto e intraprendente. Agony, che supera la morte del cappellaio e passa dal voler morire al voler vivere. Purtroppo tanti altri personaggi non evolvono nemmeno, anche tra quelli principali. Usagi, Isshia, Kuina, i migliori amici del protagonista, Chota e Karube, e tantissimi altri non hanno alcuna evoluzione nel corso della serie, o se c'è proprio minima e abbozzata. Se quindi il punto di forza della serie non è da ricercarsi nei personaggi, lo sarà forse nel come sono organizzati i giochi e nei giochi stessi? Ehm... non proprio. Ci sono dei giochi con delle buone idee, ma sono davvero pochi. La maggior parte dei giochi di Alice in Borderland o sono troppo legati alla casualità e alla fortuna, o sono troppo complessi e hanno troppe regole. Continuando il confronto con Squid Game, se ci pensate bene, cosa ha reso i giochi di Squid Game memorabili e divertenti? Il fatto che fossero semplici e facilmente superabili conoscendo il giusto trucco. Dopotutto erano giochi per bambini, da un 2-3 stella al tiro alla fune al gioco in cui bisognava estrarre la forma dal biscotto che è diventato estremamente virale. I giochi di Alice in Borderland invece sono spesso scorretti, la cui risoluzione arriva casualmente o tramite deduzioni dei personaggi al limite dell'inverosimile. È sufficiente prendere ad esempio due giochi della prima stagione. Il primissimo gioco che affrontano, ovvero il Tre di fiori, è sempre nella stessa stagione il gioco del Sette di Cuori. Il modo in cui il protagonista risolve il primo gioco è totalmente non credibile. E questo è il biglietto da visita della serie. È il primo gioco. Questo che vi sto per dire è il ragionamento mentale che svolge il protagonista mentre sono bloccati all'interno di un edificio e devono scegliere quale porta aprire. Eh, una li salva, l'altra li fa morire. Questo è, è il ragionamento. La BMW 523 è lunga 4 metri e 94 centimetri. Ce n'era una davanti all'entrata. La lunghezza della facciata dell'edificio corrisponde a 4 di quelle auto. E qui potrei fermarmi perché siamo già nell'assurdo. Comunque, continuo. Ciò significa che misura circa 20 metri. La facciata intende. I miei piedi misurano circa 28 cm. Con la citazione mi fermo qui perché credo di aver reso l'idea dell'assurdità di questo ragionamento. Da qui parte tutta un'elucubrazione tramite il quale ricrea la piantina dell'edificio e con delle deduzioni a caso risolve il gioco capendo quale porta deve aprire, di volta in volta. Il gioco del sette di cuori, invece lo ritengo un vero e proprio bug di sistema. Essenzialmente tutti i partecipanti al gioco devono morire, eccetto uno. Con il senno di poi, dopo aver visto anche il finale della serie e il finale proprio della seconda stagione, capisco perché quel gioco sia stato impostato in quel modo, ma non toglie il fatto che all'interno delle regole del mondo di gioco, appunto di queste Borderlands, quel gioco non abbia senso. Sarebbe bastato, per esempio, partecipare casualmente con altre persone, o lasciare che qualcun altro facesse quel gioco per ottenere così la carta. Di nuovo, troppa casualità. Che in un mondo dove sembra tutto calcolato al millimetro, stona troppo. Infine, permettetemi due parole sul finale, che ho trovato... ho visto abbastanza criticato in realtà. Per me è un finale tranquillamente in linea con il resto della storia, che non aveva un cazzo di senso fin dall'inizio, eh? Tra l'altro, tra parentesi, sapete che è un finale molto scoppiazzato da un'altra serie occidentale. Scrivetemi nei commenti secondo voi a quale serie mi sto riferendo, vediamo se qualcuno indovina. In definitiva, Alice in Borderland è un bel giocattolone, superficiale e sopra le righe, con personaggi tagliati con l'accetta e monodimensionali. Regia e fotografia sono ottime, la colonna sonora è azzeccata. Tutto sommato è una serie che, volendo giocare a dargli un voto, si prende un 6,5. Io vi ringrazio per aver seguito questo video fino alla fine e vi invito a lasciare un like, a commentare facendomi sapere cosa ne pensate voi di Alice in Borderland e ad iscrivervi al canale se siete appassionati di serie, cinema e videogiochi. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!